si è creata questa competizione quasi virtuosa fra dimensione più partitica e dimensione più cittadina di movimento auto-organizzato, auto autonoma. Come funziona questo rapporto? 15M, dove c'è stata una vera esplosione sociale che ha veramente eh, cambiato le forme in cui si faceva la politica in questo paese. L'idea che le istituzioni devono essere come il braccio, si può dire dei movimenti. Col potere dobbiamo confrontarci, il potere dobbiamo provarlo a prendere, ma non il potere per il potere, il potere di poter cambiare le cose.